Bene. Porco, l'ultimo talismano, ragazzi. Porco Dio! Allora, continuiamo questa avventura su The Dark Occult, ragazzi. Intanto buonasera, ben ritrovati sul mio channel iniziamo benissimo. Iniziamo veramente molto molto bene. Allora, dove siamo rimasti ragazzi? Dove siamo rimasti? Siamo rimasti? Siamo rimasti che abbiamo sbagliato partita. Allora, dove siamo... Bellissimo. Allora. Dove siamo rimasti? Siamo rimasti che eravamo in cerca della chiave misteriosa. Ma questa chiave misteriosa... Era buggata perché io ricordo di averla presa ragazzi, ricordo di averla presa e ora non c'è, porco il cazzo. Quindi dobbiamo andare in giro a trovare sta cazzo di chiave misteriosa. FBI, porco Dio malefico, iniziamo benissimo, porco Dio. Allora vediamo se le stanze sono ancora buggate. Ragazzi però cioè, Abbiate clemenza Abbiate pietà di me Por Niente Porco dio Eh sono morto Ciao puffo Sono morto Merda Merda Corri Mi stanno arrezzando i peli delle palle Ragazzi lo giuro No non è qui ti prego, Epi è Uh. Ragazzi, cioè, non posso fare un cazzo. <much> Dai eh, Ragazzi dai no, eh, per favore Cioè abbiate un po' di clemenza Vi, vi scongiuro Gli ho messi sound però abbiate, abbiate pietà <gasps> C'è sta chiave Chiave verde, Cioè ragazzi mi state dicendo Che questo armadio che abbiamo aperto tantissime volte e non abbiamo visto la cazzo di chiave Si va a salvare Si va a salvare incazzata incazzata si va a salvare si a salvare È incassatissima nera È incazzata nera È Incazzatissima Via via via via via cazzo Ma che cazzo ne so Fabri Le scorsa volta abbiamo aperto l'armadio e non c'era un cazzo Abbiamo trovato la chiave vergine tra l'altro La chiave vergine non l'abbiamo mai avuta Cazzo salva Dritto Destra Ecco la porta Eccola qui Prima di aprire la porta però Tutto troppo buio in questa stanza di merda Vergine Porta sbloccata Merda che stanza del cazzo Merda, che stanza di merda, ragazzi! No, no, ho già capito, ho già capito, ho già capito. Ho già capito. devo strisciare sotto a sto tavolo. Ho già capito. Succederà qualcosa. Ho già capito FBI, Sta venendo un infarto ragazzi Il problema è che tu dici Ma blood perché non esci dalla casa? Ci hanno murato dentro Ho l'impressione che questa sedia si muoverà ragazzi se conosco bene sto gioco Se abbiamo imparato qualcosa da sto gioco No, vedi che cosa mi vogliono far fare Lo vedi? No, ragazzi Se, se devo strisciare in questi posti vuol dire che succede qualcosa Succede qualcosa, ragazzi Succede qualcosa Tranquillo, pochino Ma poi non hai libertà di movimento quando ti infilisti bu. Zgabuccia. No, no, ci sono i carrelli da spostare, ragazzi, succede qualcosa. Tre pile, mi puzza. Porco Dio bastardo, Alfa, porco Dio! Che cazzo è sto coso? Prevale Figuratevi cioè, Per me era o carne o pesce cioè. Non c'era altro modo per portare il carrello Ve lo giuro No il carrello va av solo avanti e indietro ragazzi Una tavola strana con slot vuoti No era un'altra missione Devo fare Trovo i medaglioni Ragazzi ma quanto cazzo è lungo sto gioco Eh, è un paio di palle. No, devo fare a sinistra ora. Ah, vero. Ecco, dov'è? Ho capito che posto è. Ci siamo anche già andati, ma non, giustamente non potevamo aprire le porte. Questa è la. Cos'era Capricorno. Capricorno? Questa è vergine. Glotta casuccia. Buonasera! Sto mezzo armato non mi piace aperto, eh. <ride> eh. Tanto lo so che si muoveranno. Il primo che mi fa un sound alert lo banno. Pelle d'oca C'ho pelle d'oca No ragazzi no, no no no no no no Vi banno ragazzi vi banno Vi banno No ragazzi mi serve l'audio Ragazzi ve lo dico mi serve l'audio Vi banno ragazzi lo giuro Mi serve il cazzo di audio in questo momento Questa volta ce n'è nell'armadio sta stronza Puttana Vieni fuori È un piede di porco Let's go. Abbiamo trovato il piede di porco Ok abbiamo trovato il piede di porco Non è che magari ora che abbiamo trovato il piede di porco Mi sbuca qualcosa dall'armadio Piede di porco No, che merda E eh, che cazzo è? Templar Run No No No No No No, che posto di merda Guarda. Eh, allora, per chi non sa, ragazzi, le bambole vanno sconfitte guardandole con la luce. Guardandole con la luce le bruci. Siccome ci sono tante bambole e tante pile, vuol dire che si sveglieranno tutte. Che cazzo ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Porco oh, Dio malefico Ma che cazzo devo fare in sto posto? Qualcuno me lo spieghi? Ah, stronza Niente, si mettono a correre Guardale, guardale Ma che cazzo devo fare? Ah, il corno Merda Merda No oh, no, non ora, non ora. Non... Oh! oh my god! No, no, no, no! Io Xai banno, ragazzi. Axalobanno, ragazzi, non mi hai fatto sentire un cazzo, un nulla proprio. Per la chat. Non ho sentito un cazzo. Mi era dalla bambola da dietro. Io non ho sentito un cazzo. Bambole, mamma mia. Pusha blood. Vuoi bruciare l'inferno? Ah devo anche milarle perfettamente Le sento ovunque. Ma siete proprio delle troie. Ah. Servono a confonderti, ste puttane. Puttane di merda. Ok, lei esplode. Minchia dura a morire, eh. Te ti, ti svegli, lo so. Faccia di merda. E eh, che cazzo è l'uomo Era l'uomo ragazzi Dai oh. Qui Catacombe Cazzo porta vergine Sbloccata Vede la scatola Eh, Allora si apre tutto Si apre tutto ragazzi Cosa troviamo in questa scatola Secondo me sap Sapete che cosa troviamo secondo me Troviamo i medaglioni Sicuro Troviamo i medaglioni per fare l'altra missione Volete vedere oh, guarda, se, mi se trovo le pile mi incazzo Ve lo giuro Trovi solamente tanti, tanti eh, talismani in queste casse. Trovi Acquario. Mi ho trovato la chiave Acquario. E allora ne vale la pena, altro che solo talismani il cazzo. Ma dobbiamo salvare... Acquario Che zona proprio di merda Che zona del cazzo Salvo Che porta di merda abbiamo sbloccato ragazzi Salviamo In Calma Ho finito il multicanale Alleluia Ragazzi che porta di merda abbiamo sbloccato Cos'è sta porcata Un Medaglione Uno dei cinque tra l'altro Bene Oh che cazzo Che cazzo devo Sono morto Sono morto una pisciata volevo farmi! Ma io una pisciata volevo fare, io... Volevo svuotare il sacco, volevo, cazzo. E mi sono trovato affogato. Una pisciata volevo fare. Una. Plin plin volevo fare posto? Ti è piaciuto del bagnetto? Che Chia, acqua putrida! No, non è questa, non è quest'altra. Ok, catacombe, ragazzi! Andiamo a morire per l'ultima volta! Mmm buona sta cucina Buona zia Frida come cucina Abbiamo l'ultimo talismano ragazzi Porco dio Ecco Anche l'ultimo talismano è andato E anche l'ultimo è andato. Posto veramente di merda. Ma ah, porco Dio, va... No, no, no, Niente no. no, no, no, tu, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cosa abbiamo concluso con questo episodio? Facciamo un piccolo recap. Abbiamo trovato chiave vergine, chiave acquario che ci hanno permesso di vagare eh, nelle varie stanze della casa e anche una chiave del, dei cassetti, cioè delle scatole. Da quando abbiamo capito, per il momento nelle, nelle scatole si trovano pile, talismani e medaglioni. Abbiamo trovato un corno per le catacombe. Abbiamo trovato un piede di porco che ci ha permesso di andare nella botola. E lì troverò il corno Ragazzi abbiamo sbloccato un mucchio un mucchio di cose Un mucchio Quindi per il prossimo episodio Quindi per martedì Martedì sera Penso che verranno fuori tante gran cose Abbiamo sbloccato una marea di roba ragazzi Una marea E anche oggi mi sono cagato sotto comunque Grazie mille bastardi Tutti coloro che si stanno divertendo in Quanti risate che ho visto prima eh Tutti quanti che ridevano Tutti quanti che sorridevano Tutti quanti divertiti Bastardi Ragazzuoli Io vi saluto E vi rimando al prossimo episodio